Ciao a tutti i miei messaggi di questo nuovo video Quest'oggi bentornati a proposito sul mio canale Perché è un po' che non carico un video tipo due settimane Diciamo che è abbastanza tempo Semplicemente perché uno non avevo voglia di registrare nessun video Due perché sono stanco Tre perché non avevo nessuna idea E quattro perché non avevo voglia principalmente Quindi quest'oggi siamo a fare un video Però non è un video del solito Così che parlo, cioè se sì, parlo per carità però giochiamo alla play cioè, nel senso, voi non mettete un cazzo di quello che sto facendo, perché... Boh, cioè, io non gioco mai alla play, eh. Io principalmente non gioco mai alla play, però visto che... Boh, ma preso una video ai giocacci oggi... Ho detto, perché facciamo un video? Così siamo a fare un video. Però visto che fa freddo, mortacci mia... Ci mettiamo il cappuccio. Anche poi, raga, mi avete detto che non volete che metta il bip quando dico le parlacce, quindi... Non lo metterò più, anche se... Tutti i video che dico sono le parlacce, però... Ovviamente allora, è un video molto semplicissimo, semplicemente perché... Capito, è quello Quindi sicuramente per quello Voglio dire, nel dubbio Nel dubbio, porca puzza. Ma raga, come state? Mi dite un po' come state Perché mi sento... Cioè, io parlo da sola Per carità, parlo da sola Perché sto a parlare con una videocamera Però come mi sento di disagio a parlo da sola quindi... ah, Comunque, sto giocando a Black Ops 3 Quindi... Allora, raga, voglio giusto dire... Che vi voglio ringraziare proprio in una cosa immensa Per i 10.000 Cioè ragazzi siamo arrivati a 10.000 iscritti Un traguardo che Raga, lo so che lo dicono Ogni cazzo di youtuber dice questa frase Perché me ne rendo conto è veramente paloso sentirla Però è veramente un traguardo che Personalmente non mi sarei mai aspettato perché Come speciale ho cominciato a fare un draw my life Anche se di my life eh, Ci stanno solamente 16 anni Quindi neanche cioè Non so capito Cioè voi non è che ho vi vissuto 50 milioni di anni Quindi non è che non tantissimo Però cioè, nel dubbio voi eh. Comunque Ah e nel, nel mio Cioè Nello stesso Giorno No no Mi sa Un giorno prima Che ho fatto i 10.000 iscritti Li ho fatti Mar Marta Ha fatto 100.000 E quindi Cioè Già io gli ho fatto gli auguri eh Però Boh Magari Fagli nel video È meglio Però anche se tanto non lo vede però a voi ne, nel dubbio. Oh porco due mi sono cagato addosso. Proprio nel dubbio Fategli lo stesso. 100.000. Raga mi fa un botto male la testa. Mannaccia, la miseriaccia, l'altra. Ma porco due ancora là sta porca puttana. Ah, Raga ditemi, ditemi, ditemi se vi può piacere come idea lo speciale di Do My Life. Eh, per i 10.000. Ovviamente farò anche altri speciali di 10.000. Perché cioè 10.000. Voglio dire 10.000. Ah, mamma mia, già nutte la gelato, pa No, no, no, no, mortacci sua. No, no, merda, ho sprecato la bubble. 1500, ma che ti si inculca? Costa quanto un iPhone X, una cazzo di gomma. Porco cazzo. Ragazzi, allora. Allora, porca troia, non so parlare. Vorrei portare nei prossimi video delle parodie. Vi ricordate del, del bambino che mi ricopiava i video? Ha fatto un altro video. Quindi vorrei portarlo. Un altro video suo? Che dite? Vi fa come idea. Salve, nessuno? Ba buonasera. Raga, ma vi posso capire questi video un po' così? Do parlo alla stracazzo? Oh, uh, pistola raggi, pistola raggi. Eh, quale prendo? Boh, vabbè, cambio questo. Anche se ho fatto una mega stronzata. Eh, è dubbio. Poi, raga, io non capisco una cosa, no. Blur, perché carità, c'è il canale di videogiochi, però è una mezza sega. Cioè, non Non dico che è una un pippa. Cioè, è brava. Ma vaffanculo. Ecco, appunto, a parlare di Blur, vabbè. Cioè, a parere mio, non è, tanti. non è tanto forte Blur. Perché creda, magari è una cosa mia. C'è cioè, chi può Petre benissimo, Ragazzi Avete visto che ho iniziato a ripostare foto su Instagram? Eh? Sì. Che roba, eh? Non me l'aspettavo. Sì. Oh, te chi non te lo dice Oh mortacci tu? Ma già ammazzato. Che cazzo fa? Manco... Ma cazzo, manco. Tindy rindino fa così. Oh, sì. che cazzo! Non ci credo, non ci credo. Manco la miseriaccia Fa così tanti punti. De... Ma sta a scherzare, dai, ma stai a fare. Kinderman, vero? Stai a fare. Mamma mia, manco tu nonna. Prende così tanti punti. Do so io. io Dai Corcecchino Mi spacco il culo Guarda Dai. Ma ho umiliato Mamma mia Raga Questi li ammazzo Li ammazzo Ma ho umiliato Ma ho umiliato Sto testa di minchia Stai a far bimbo Stai proprio a far bimbo eh Dai che me ne manca una insieme a quel bastardo Ecco ah, che cazzo Sì sì, Attacca Tocca ragazzi allora, questo qua era un semplicissimo Cioè non era un video serio come avete notato Era giusto un video per riprendere le feed Perché col fatto che l'oncarico da due settimane Non arriveranno sicuramente le feed Infatti di in solito farà, farà pochissime visualizzazioni Semplicemente perché non saranno arrivate le feed. Quindi, era un video che non so manco come intitolarlo. Però, è un video dove parlo per un attimo, giusto, per riprendere le feed per spiegarvi bene ciò che è successo. Ah, e voglio dire una cosa: il problema è che ho gli occhi, quello che non vedo i colori, è stato anche quello là che non mi ha fatto caricare i video perché non posso sforzare la vista, non posso usare cose dette. Cioè, non posso proprio montare i video, non posso al computer, il telefonino più di tanto. Che se no mi parte lo sciabarabba, mi parte. E spero che questo video vi sia piaciuto. Se è così vi ricordo, di lasciare un bel mi piace. Scri <ride> non so parlare Commentate sotto nei commenti Qualsiasi cosa che vogliate Commentate Se siete arrivati a questo punto del video Commentate con hashtag Pistolone Vi ricordo di seguirmi su Instagram Molto fondamentale Perché mi, potete, su, mi potrete stoccherare su Instagram 24 ore su 24 Ora inizio anche a mettere foto A mettere le 24 ore di storie Un botto proprio Non è dubbio Ci vediamo al prossimo video Bella.